In questa lezione vogliamo vedere le, le conseguenze che ha la presenza di una materia su un campo magnetostatico. Il campo magnetostatico è quello prodotto da correnti stazionarie, quindi di valore continuo. Per studiare questo effetto consideriamo un caso semplice, elementare, che però ci consentirà di trovare delle conclusioni che avranno validità generale. Il caso semplice che andiamo ad analizzare sia quello di un solenoide. Consideriamo un solenoide così schematizzato nel disegno. Eh, nel disegno diciamo le, sp le spine si presentano distanziate una dall'altra ma solo per appunto motivi grafici, per di comprensione grafica, mentre invece nel che è un caso sperimentale, reale, dobbiamo considerare le spire affiancate strettamente una all'altra in modo da eh, appunto, eh, rendere il solenoide, l'avvolgimento formato dal solenoide compatto. Questo solenoide sia eh, percorso da una corrente I0, consideriamola, con avente questo verso il solenoide sia formato da n spire e abbia una, una lunghezza e occupi le, le sue spire occupino una lunghezza che indichiamo con l in queste condizioni Sappiamo che la corrente che percorre il solenoide eh, genera un, uh, un campo magnetico che risulta essere parallelo all'interno del solenoide, parallelo all'asse del solenoide, eh, di intensità costante, eh, eh, con un verso che in questo caso è da sinistra verso destra. E lo, lo troviamo eh, con la regola della mano destra ipotizzando di, di posizionare le dita della mano nel verso in cui la corrente percorre l'avvolgimento e la direzione del pollice in questo caso ci indica la direzione del campo magnetico di induzione magnetica B0. Sappiamo che L'induzione magnetica B0 al, nella zona interna eh, del, del solenoide, lontano dai bordi dove appunto noi lo ipotizziamo costante e parallela, presenta un, un, un modulo che è uguale a mu con 0 la permeabilità magnetica del vuoto, per l'intensità di corrente I0 che percorre il solenoide moltiplicato per il numero di spire del solenoide diviso la lunghezza L del solenoide stesso. Se adesso definiamo una grandezza ns come quel rapporto fra numero di spire e lunghezza e questo rappresenta il numero di spire per unità di lunghezza, quindi queste sono spire al metro, allora sostituendo nella precedente abbiamo che B0 può essere espresso come U0, I0, N, S, appunto questo è eh, il numero di spire per unità di lunghezza del solenoide stesso. Vediamo adesso cosa succede se all'interno del del solenoide viene introdotto un certo materiale vediamone anche in questo caso una rappresentazione grafica quindi adesso passiamo al, al solenoide in presenza di materiale questo eh, cilindro che possiamo immaginare inserito all'interno delle spire del solenoide, intorno al quale le spire sono avvolte, succede che eh, nel momento in cui andiamo a introdurre questo, questo cilindro di materiale si nota per un breve istante una, una, una, una, una variazione della corrente I0 che percorre. Il, il solenoide, ma questa variazione dura poco e la corrente si riporta al valore I0 precedente. Quello che invece eh, cambia, si nota la variazione, è che eh, l'induzione magnetica all'interno del solenoide cambia di valore, non è più B0, ma assume un valore che indichiamo con la lettera B. Il B come vettore risulta essere parallelo a B0, al B0 che avevamo nel vuoto e nella stessa direzione, anzi per la precisione, con lo stesso verso. Quindi l'andamento dell'induzione magnetica del campo all'interno del solenoide rimane la stessa, quindi l'intensità eh, continua a essere costante con eh, direzione parallela all'asse del eh, solenoide. All'esterno, dove permane la condizione di vuoto, eh, l'intensità del campo magnetico eh, l'intensità dell'induzione del campo magnetico risulta essere eh, uguale a quella che avevamo in precedenza essendo rimasto nel, nel vuoto. Quindi possiamo esprimere eh, B in termini proporzionali a, a B0 e, e scrivere che B è uguale a mu I con 0 Ns dove i con zero, la corrente, ns, il numero di spine per unità di lunghezza sono eh, gli stessi valori che avevamo nel vuoto, ma moltiplicati non più per la permeabilità magnetica nel vuoto, ma per un, un diverso coefficiente mu, che prende il nome di permeabilità assoluta. Permeabilità magnetica assoluta. oppure che è lo stesso esprimerlo ancora in proporzione facendo comparire però ancora mu0 e quindi esprimendo mu come il prodotto di mu0 per, per un coefficiente mu con r ancora per i0 e per rns dove mu con r prende il nome di permeabilità magnetica relativa del mezzo eh, relativa perché è eh, rispetto al valore che assume nel vuoto, cioè mi dà il coefficiente che eh, moltiplica la mu0 per indicarmi la variazione della permeabilità dovuta alla presenza del eh, materiale inserito. L'unità di misura della permeabilità magnetica assoluta è ovviamente uguale all'unità di misura della permeabilità magnetica nel vuoto, quindi si esprime ancora in henry su metro, mentre la permeabilità magnetica relativa, andando, essendo un coefficiente che moltiplica la permeabilità magnetica nel vuoto, risulta essere adimensionale. Andiamo, andiamo avanti nella nostra analisi andando a considerare e a calcolare la differenza eh, tra il campo, l'induzione magnetica in presenza di materia e l'induzione magnetica che avevamo nel vuoto nel nostro esempio. Quindi andiamo a calcolare la differenza tra V meno B0 dalle... Eh, dalle espressioni precedenti abbiamo che B è mu con 0 mu con r, utilizziamo questa, mu con 0 mu con r i0 ns, quindi andiamo a sostituirla qua, quindi abbiamo che mu con 0 mu con r i0 ns, mentre B0, avevamo scritto in precedenza, espressione simile ma solo con Mu0. Quindi possiamo raccogliere a fattor comune il, ter il termine Mu0, verrà che moltiplica un con R-1 I con 0 NS. Adesso a questo termine Mu con R-1 moltiplicato I0 lo possiamo utilizzare per definire una grandezza che chiamiamo IM maiuscolo uguale a M con R-1 moltiplicato I0 e questa la chiamiamo corrente di magnetizzazione. Avendo definito la corrente di magnetizzazione, andiamo a sostituirla nella precedente, quindi andiamo a sostituirla qui e quindi l'espressione della differenza fra B e B0 risulta essere uguale a μ0I di magnetizzazione per NS. Ovviamente eh, la corrente di magnetizzazione prende questo nome, cioè di corrente, eh, perché eh, si vede che ha la stessa unità di misura della corrente in Ampere, in quanto Mu con R è una grandezza dimensionale. Andiamo a, eh, quindi a esprimere a questo punto b utilizzando la corrente di eh, magnetizzazione quindi torniamo all'espressione di b B uguale quello che faccio è da questa portare b0 a secondo membro quindi risulta essere uguale a b0 più il termine che abbiamo eh, appena calcolato quindi più con 0 corrente di magnetizzazione per ns, andiamo ancora a sostituire il valore di B0 che sappiamo essere U con 0 I0 ns più ancora U con 0 I con m ns, raccogliamo a fattore comune e arriviamo all'espressione finale che ci interessa, U con 0 che moltiplica I con 0 più I con M per nS. Nella quale eh, risulta chiaro l'effetto della presenza del materiale che si sostanzia eh, nella, nel comparire di questa corrente di magnetizzazione che sta a rappresentare l'effetto che ha il campo eh, magnetico, la presenza della materia sul campo magnetico. Quindi è come se, eh, pensando che il solenoide sia ancora nel vuoto, come se alla corrente I0 eh, che percorre effettivamente il solenoide si sovrapponesse una corrente di magnetizzazione IM. E adesso a osservare la eh, prima parte della nostra espressione, dove b è uguale a b0 più mu con 0 i con m per ns. Abbiamo detto che b e b0 risultano eh, essere dei vettori paralleli e orientati nello stesso verso. Risulta allora comodo eh, eh, definire una, una, una grandezza vettoriale che eh, che è definita osservando questo secondo termine del, presente nell'espressione di B e andando a prendere in considerazione il prodotto della corrente di magnetizzazione per il numero di spire per unità di lunghezza, dalla quale viene eh, definito un vettore m, definito appunto dal prodotto i con m per ns, quindi corrente di magnetizzazione per eh, il numero di spine per unità di lunghezza, moltiplicato per un versore n, versore che è orientato eh, nella, che ha direzione e verso uguali a quelli di eh, b0 e quindi uguali a quelli di b, a quello di b, quindi diciamo n è orientato in questa direzione, all'interno del solenoide. Avendo definito questo vettore diamogli anche un nome, questo vettore viene chiamato eh, vettore intensità di magnetizzazione, la cui unità di misura, osservando l'espressione, è data da una corrente moltiplicata per il numero di spire per unità di lunghezza, quindi presenta una eh, unità di misura pari ad Ampere per spire diviso la lunghezza, quindi al metro. Avendo definito questa grandezza, possiamo eh, esprimere nuovamente la B come, passiamo all'espressione vettoriale, come B0 più V0 per M, l'intensità di magnetizzazione che abbiamo definito appena sopra e questa è la espressione, che risulta essere l'induzione magnetica nella materia che abbiamo determinato nel caso particolare del solenoide si eh, trova avere validità generale in ogni caso. quindi l'abbiamo ricavata nel caso particolare, ma questa, questo risultato risulta essere eh, valido in generale in ogni caso in cui è presente della materia, in, dove è presente un campo magnetostatico. Questa stessa analisi affrontiamola in un modo diverso, analogo a quanto è stato fatto nel caso del campo elettrostatico, dove in presenza di materia di, di un dielettrico è stato affiancato al vettore campo magnetico è il vettore eh, spostamento elettrico D. Nel caso del campo magnetostatico si introduce un, un vettore, un vettore H, diamogli, vettore H che eh, prende il nome di intensità del campo magnetico è definito come il rapporto fra il vettore induzione magnetica e la permeabilità magnetica del mezzo. questo è l'intensità del campo magnetico come definito. l'intensità del campo magnetico risulta avere unità di misura eh, analoga uguale a quella del, dell'intensità di eh, magnetizzazione e quindi abbiamo che è espresso in ampere spire su metro l'intensità del campo magnetico ha la particolarità di essere indipendente dal materiale e questo è anche il motivo fondamentale per il quale si introduce e eh, si utilizza. Eh, vediamo cosa, cosa intendo eh, dicendo che è indipendente dal materiale, beh basta osservare la sua definizione perché eh, se H è dato dal rapporto fra l'induzione magnetica e la permeabilità eh, magnetica del mezzo, noi abbiamo che H sarà quindi in presenza di materia B fratto mu, permeabilità assoluta del mezzo. Se, il, se non è presente il mezzo quindi siamo nel vuoto, questo sarà uguale al rapporto fra B0, sempre l'induzione magnetica in questo caso nel vuoto, diviso Mu0 la permeabilità magnetica del vuoto, e questi, questi due rapporti eh, sono, si, mantengono, si mantengono uguali. Vediamo adesso le relazioni tra eh, questa intensità del campo magnetico e le grandezze espresse in precedenza. Consideriamoci in un caso particolare, facciamo l'ipotesi consideriamo il caso di essere in un materiale di tipo omogeneo e isotropo, quindi una condizione che però molto, molto spesso nei casi pratici si realizza. In questo caso, si pone in, avendo visto che l'intensità del campo magnetico ha la stessa unità di misura dell'intensità di magnetizzazione, allora a questo punto le si, si pone in relazione eh, esprimendo M come un, in proporzione ad H introducendo una, una grandezza adimensionale essendo M e H eh, avendo la stessa unità di misura, eh, questa grandezza proporzionale chi? lettera greca, eh, chiamata suscettività magnetica. La suscettività magnetica risulta nella maggior parte, per la maggior parte dei materiali una, una costante mentre vedremo che eh, è una funzione del, dell'intensità del campo magnetico H per una particolare ma molto importante categoria di materiali quelli di tipo ferromagnetico e quindi ripartiamo dalla relazione tra B B0 è M che è B uguale B con 0 più mu con 0 M, passiamo ai, ai, ai moduli e eh, non all'espressione vettoriale, da questa eh, dividiamo primo e secondo membro per mu e, e quindi abbiamo B diviso mu al primo membro, al secondo abbiamo B0 diviso Mu più U con 0 M diviso Mu, proseguiamo, allora abbiamo che eh, B su Mu sappiamo essere per definizione H, primo membro. Al secondo membro abbiamo B0 fratto Mu, ma Mu non è altro che Mu. 0 mu con r e quindi abbiamo 1 fratto mu con r v0 diviso mu 0 più ancora 1 con 0 m fratto 1 con 0 mu con r. Adesso semplifichiamo ciò che semplificare questo rapporto qua mu0 su mu0 si semplifica, il termine B0 fratto mu0 sappiamo essere h, da qui, quindi questo è h, quindi proseguiamo nel, nei nostri passaggi, quindi abbiamo al primo membro rimane h, al secondo membro abbiamo 1 fratto 1 con R per H ancora più M diviso 1 con R. Eh, riuniamo, riportiamo a primo membro il termine in H che abbiamo al secondo, quindi qua abbiamo H meno 1 fratto mu con R, H uguale a M fratto mu con R. Facciamo il minimo, com minimo comune multiplo al primo membro e otteniamo H che moltiplica mu con R meno 1 fratto mu con R uguale ancora a m fratto mu con r, quindi anche qui possiamo semplificare fra primo e secondo membro il denominatore mu con r, quindi ci stiamo avvicinando al risultato che stiamo cercando, abbiamo h che moltiplica mu con r meno 1 uguale a m Quindi, ultimi passaggi, lo scrivo nella forma M uguale a quella precedente, quindi M uguale a V con R meno 1 che moltiplica H, ma se noi guardiamo la definizione eh, di suscettività magnetica come l'abbiamo introdotta, e quindi come il coefficiente di proporzionalità appunto fra M ed H risulta uguale che chi, il termine chi non è altro che il termine che qua compare moltiplicato per H e quindi alla, alla fine dei nostri passaggi abbiamo che per un materiale omogeneo e isotropo risulta che la suscettività magnetica non è altro che con R-1 e quindi ancora se vogliamo esprimere la permeabilità magnetica relativa in funzione di chi risulta essere uguale a chi più 1